Salve, siamo qui per Sottosopra, siamo con il professor Franco Cardini che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Parleremo un attimo del, dei, dei conflitti in Ucraina, il professore ha scritto insieme al generale Mini un libro Ucraina, la guerra e la storia, su cui un po' ci muoveremo e poi resteremo anche un attimo su, sulla, stretta, sulla stretta attualità. E, Intanto iniziamo subito con uh, la prima domanda eh, su, un, su un tema che il professore insomma, ha, sempre, ha, sempre, ha sempre sviluppato, ha sempre tenuto a precisare quando interviene sul, sul, sul, sul dibattito, su, su, sulla guerra. Eh, e, e, e parla sempre di una guerra che viene da lontano, insomma, non, non la retorica, un po' mainstream che la fa partire in questo anno ma dice un conflitto che parte da lontano ecco che cosa intende quando dice che il conflitto parte da lontano? Beh voglio dire che i problemi aperti dal, eh, dall'inizio degli anni 90 dalla fine dell'Unione Sovietica dal vuoto che l'Unione Sovietica ha lasciato dai tentativi di riorganizzazione di uno spazio in Enorme, lo spazio eurasiatico fra l'Europa orientale e la frontiera cinese eh, sono problemi che sono rimasti aperti perché, in un primo tempo, si è pensato, si è creduto e si è voluto anche credere e si è voluto attuare il principio della cancellazione della Russia dal novero delle grandi potenze. Quasi mh, si è voluto, mh, si è cercato di mettere in dubbio la sua suo possibile continuare a essere un grande Stato libero, indipendente, che poi si sarebbe governato secondo i principi che il suo popolo avesse scelto, ma che comunque che sembravano essere quelli della, di quello che noi chiamiamo genericamente l'Occidente. Lo, eh, eh, Se non che... Questa operazione che in un primo tempo sembrava riuscire brillantemente ha portato con sé degli squilibri immediatamente il malgoverno del periodo Yeltsin, di malgoverno si può parlare a tutti i livelli dall'inefficienza alla disonestà alla violenza fino alla sudditanza in realtà del sistema russo con le sue immense risorse nei confronti di una serie di soggetti anche privati naturalmente statunitensi o euro-occidentali che venivano messi praticamente nelle condizioni di dominare e di eh, sfruttare facendolo a pezzi, quel grande paese, finché c'è stato un inizio di riorganizzazione a partire dai primi eh, anni 90 e eh, grazie a un giovane militare, eh, il, il, il colonnello Putin che ormai tutti conoscono, giovane militare dei servizi, dei servizi di polizia, che... Mh, cercato di avvicinarsi all'Occidente in un primo tempo con grande successo tutti ricordano pratica di mare il tempo in cui sembrava che la Russia volesse entrare addirittura nella Nato o costruire un rapporto paritetico sistema Nato, sistema Russia anche se il sistema Russia doveva tenere conto di tutti i paesi vicini quelli appartenenti alla cosiddetta eh, con cooperazione o meglio eh, Confederazione degli Stati indipendenti si chiamava così CSI, nessuno lo ricorda, lo ricorda più, ormai da qui la mia es es esitazione, tutte le volte ne voglio parlare, ma era una, una cosa interessante. Tutto questo è fallito, eh, il uh, Putin stesso l'ha dovuto denunciare in un famoso discorso del febbraio del... Uh, 2007 in cui diceva eh, noi abbiamo fatto di tutto ci siamo resi conto che quello che vi interessa è smembrare il nostro paese e sostituire le nostre istituzioni anche economiche finanziarie tecnologiche con istituzioni che in qualche modo fanno capo a voi con nessun vantaggio anche anzi con grandi svantaggi del popolo russo a questo punto naturalmente è cominciata una deriva dei, eh, nei rapporti fra la Russia e il mondo che noi chiamiamo occidentale che è politicamente parlando quello occidentale cioè quello costituito dall'alleanza a quanto pare inossidabile tra gli Stati Uniti d'America e i governi dell'Europa occidentale e siamo arrivati gradualmente a questo, a questo punto con episodi straordinariamente gravi Uh, ho parlato di un discorso molto chiaro del presidente Putin nel 2007 si risponde immediatamente suscitando una sorta di, gol, di colpo di stato arancione quindi eh, filo occidentale, democratico, progressista eccetera in Georgia che in realtà è un modo per far entrare la Georgia nel sistema di difesa e la Nato e far avanzare eh, i punti di fuoco nucleare della difesa Nato sempre più verso il cuore di Mosca la Russia oppure dei paesi che in qualche modo possono essere considerati alleati o vicini alla Russia, l'Iran per esempio i russi immediatamente rispondono al golpe del al, al georgiano del 2008 si risponde da parte russa mh, creando, suscitando e creando con successo una Repubblica Autonoma Osseta del Sud che esiste ancora, che è riconosciuta soltanto dalla Russia e dai paesi amici della Russia, ma che con, continua ad esistere e che in qualche modo risponde a questa avanzata della NATO, eh, e quindi degli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America sono militarmente il nucleo forte della NATO, verso Oriente, un'avanzata a proposito della quale si era già parlato all'inizio degli anni 90 fino ai tempi di Gorbaciov e lì anche se non sono mai stati scritti dei trattati formali gli Stati Uniti d'America avevano garantito ai vari governi russi che mai e poi mai la Nato avrebbe costituito una, una minaccia nei loro confronti si parlava addirittura di non progresso della linea difensiva che è anche offensiva fatalmente come sempre le linee che sono militarmente, eh, militarmente guardate militarmente attrezzate della linea offensiva dicevo, della Nato verso Oriente nel 90 si era, si era promesso a Gorbaciov da parte autorevolmente eh, importante del Consiglio eh, del segretariato di Stato degli Stati Uniti d'America che l'avanzata del confine Nato verso Oriente non ci sarebbe stata, non sarebbe andata oltre la linea che separava la vecchia Germania Ovest dalla vecchia Germania Est. Ebbene, dopo 30 anni noi ci troviamo con una linea che ormai è arrivata alla Finlandia, è arrivata all'Ucraina, all perché sembra che Qualun, comunque vadano le cose, a meno che non ci sia veramente una, una resa incondizionata dell'Ucraina nei confronti della Russia. Questo io lo escluderei, perché dietro l'Ucraina c'è la potenza economica, militare, tecnologica, eccetera, di tutto l'Occidente, cioè degli Stati Uniti d'America e dell'Europa che non fa nulla per distinguersi, nemmeno diplomaticamente, dalla linea americana. Quindi l'Ucraina resterà in piedi a lungo, combatterà contro, eh, contro la Russia, riuscirà, non so se riuscirà a vincere la guerra, ma certamente riuscirà a resistere per molti mesi. Perché in realtà la guerra attuale non è una guerra fra Russia e Ucraina, ma è una guerra fra Russia e potenza della NATO. Ed è una guerra che è stata lungamente preparata. Era una cosa che era sfuggita questa nel, dis nel famoso discorso del 24 febbraio de dell'anno scorso, del 22, al presidente Putin, quando in toni mh, come al suo solito molto freddi, mh, glaciali quasi, ma sostanzialmente trionfalistici, eh, lui affermava che dopo l'operazione speciale come lui la chiamava nei confronti dell'Ucraina che era una sorta di, quasi di spedizione punitiva ma per quello che stava avvenendo nell'area orientale dell'Ucraina dove il cosiddetto Donbass era la, la, la, la, la striscia eh, occidentale del fiume Don dove eh, non solo ci sono numerosi colonie, numerosi gruppi eh, etnicamente, culturalmente, civi civicamente russi ma ci sono anche ucraini che continuano a essere russofoni e russofili perché la realtà è che il rapporto fra l'Ucraina e la Russia che che se ne dica è connaturato a tutta la storia russa dal Medioevo a oggi e si è in particolar modo stretto a partire dal 600 quando l'Ucraina è diventata parte eh, integrante di quello che si chiamava il sistema di tutte le russie la grande russia, la piccola russia, la russia bianca eccetera eccetera quindi a quel punto però mh, bisogna dire che in seguito è nato un nazionalismo ucraino si è cercato di distinguere sempre di più l'Ucraina dalla Russia, prima in un modo amichevole e fraterno, poi in un modo sempre più forte, soprattutto dopo la rivoluzione d'ottobre. È nato un nazionalismo ucraino cosciente di sé, sul modello euro-occidentale, che non guardava più alla Russia come la grande madre ma guardava semmai alla Russia come una sorella maggiore un po', un po capricciosa e un po' ingombrante sono nate eh, frange sempre più forti di un nazionalismo ucraino anti-russo, antirusso giura al, durante la prima guerra mondiale non dimentichiamo che i nazionalisti per giura hanno tenuto a bada per per diversi mesi sia le truppe rosse sia le truppe bianche durante la guerra civile che c'è stata fra il, il 1917 e il 1921. Poi la grande, il grande tentativo da parte della Russia che c'è stato di disciplinare le istanze nazionaliste ucraine fino al tentativo di spezzarle, il periodo dell'Olodomor, del, del della cosiddetta grande fame, quando il governo, moscovita ha fatto, il governo sovietico Moscovita, non solo Stalin, ha fatto di tutto per piegare addirittura gli ucraini con la fame, quindi questa fratellanza, questa Unità, in fondo, chi di noi sosterrebbe che il grande Gogol non è russo per il fatto che è ucraino. Eh, L'Ucraino è una lingua che somiglia moltissimo al russo, anche se per la verità somiglia ancora di più al bielorusso o al polacco. Ma certo c'è un rapporto, come c'è un rapporto storico strettissimo, questo rapporto si è andato rompendo. Nella seconda guerra mondiale gli ucraini hanno risposto al loro domor, alla, alla repressione sovietica, eh, costruendo addirittura delle divisioni intere di ucraini che sono andati a combattere anche valorosamente insieme a, ai tedeschi con le, con le uniformi tedesche molti ucraini addirittura hanno fatto di più e di peggio sono andati, sono andati nei reparti SS sono andati a fare il, il lavoro sporco dei campi di sterminio e via discorrendo quindi mh, ci sono responsabilità da entrambe le parti quando poi dopo il 19, eh, 1990 l'Ucraina che già aveva ricevuto dalla stessa Unione Sovietica un forte, forte consenso rispetto alla costruzione di un mondo identitario eh, nazionale e quindi indipendente con, Khrushchev, con Khrushchev, già Khrushchev, il quale personalmente era ucraino, aveva mh, favorito questa, eh, questo trend. E tutto questo poi ha portato negli anni 90 a una dialettica interna del mondo ucraino che è arrivata a una vera e proprio scontro e si può dire a una guerra civile tra, semplicizzo per forza di cose, tra filorussi e antirussi. E naturalmente la Russia ha reagito sostenendo i filorussi Ehm, creando difficoltà nei confronti degli antirussi. È chiaro che i filorussi sono più forti e più densi nella parte orientale dell'Ucraina attuale, come in Crimea. In Crimea è successo una vera e propria guerra guerreggiata con responsabilità pesantissime, questo va detto, dei vari governi di Kiev, soprattutto dopo il, il colpo di Stato che portò al potere il signor Poroshenko il quale fece unilateralmente un rapporto una addirittura stipulò un, un accordo con l'Unione Europea per cui eh, poteva sembrare che eh, l'entrata dell'Ucraina nella compagine europea occidentale fosse una questione addirittura di pochi mesi o di pochi giorni ovviamente i russi reagirono reagirono anche gli ucraini che non intendevano abbandonare la marre patria russa ne è nata la questione, la questione della Crimea, in Crimea senza dubbio le popolazioni russe e russofone sono molto forti, sono molto dense, sono anche culturalmente avanzate eccetera, è successo quello che sappiamo anche se lo sappiamo in maniera distorta e non sempre equa, è successo cioè che la Russia è ha invaso l'Ucraina ha invaso scusate la Crimea e se l'è eh, presa con sé se l'è presa per sé M uso un linguaggio molto uh, inappropriato ma il tempo stringe e da allora sono nate le sanzioni che il mondo occidentale ha combinato nei confronti della Russia però bisogna dire che la Russia è stata trattata in modo non equo in questa in questa situazione, senza ascoltare le sue le sue ragioni e le sue anche le sue legittime aspirazioni, finché col governo Zelensky che nacque non dimentichiamolo su un programma di pacificazione tra ucraini e russi che continuavano a dire di essere popoli, fra, popoli fratelli e come com in realtà lo sono storicamente, nonostante tutto siamo arrivati a questo punto. Quando siamo arrivati a questo punto noi siamo stati ingannati Ma da un inganno molto serio e molto ben costruito che aveva perfino ingannato il capo del Cremlino che con tutti i suoi servizi speciali eccetera credeva effettivamente che le istanze separatiste ucraine, le istanze antilusse ucraine non fossero sostenute se non da un leggerissimo velo di tipo propagandistico che dietro eh, le pretese, le minacce, eh, la propaganda del signor Zelensky non ci fosse nulla, non era vero. E ce ne siamo accorti. Uh, ce ne siamo accorti abbastanza rapidamente, ma anche gradualmente, in realtà da tempo, le potenze occidentali e in particolar modo gli Stati Uniti d'America e in particolarissimo modo gli Stati Uniti d'America dell'ultimo uh, dell decennio lavoravano a una separazione definitiva dell'Ucraina dalla Russia e a un ingresso eh, anche formale dell'Ucraina nell'ambito nell difensivo della Nato che noi sappiamo e lo sappiamo molto bene che dalla fine almeno degli anni 90 non è più un ambito solo difensivo ma è diventato un ambito offensivo. La Nato non avrebbe più avuto ragion d'essere quando si è sciolto dall'altra parte il patto di Varsavia, anche se la Nato non era nata contro, questo è un gioco di parole un po' eh, che viene sempre fuori e, e che è antipatico, ma ogni tanto ci caschiamo, la Nato era assurda non in rapporto, in contrapposizione al patto di Varsavia, il patto di Varsavia è nato successivamente alla Nato quando ci si è re, resi conto che in realtà la compagine della Nato era un'estensione militare e politica della potenza degli Stati Uniti d'America che tendevano a annullare politicamente l'Atlantico, per così dire, a stabilire una realtà occidentale che è evidentemente fatta di solidarietà fra gli Stati Uniti e l'Europa occidentale, ma dove questa solidarietà non è ripartita al 50% perché la forza egemone è quella statunitense, la forza subalterna è quella europea. Ed è tanto subalterna che è successa una cosa indescrivibile, che non si può nemmeno spiegare, che quando gli si danno le parole per, per dirla, per esporla, ci accorgiamo noi stessi che è una cosa enorme. Basta dirla a voce alta e ci chiediamo ma come è potuto succedere. Ormai la guerra va avanti dal marzo dell'anno scorso quindi siamo quasi a un anno di guerra in quest'anno di guerra eh, ci sono stati dei rapporti anche economici e mh, diplomatici mettete in fila mentalmente le volte in cui l'unione europea come realtà ma attenzione perché l'unione europea <ride> non è una realtà politica è una realtà economica una realtà amministrativa una realtà burocratica una realtà tecnologica non è una realtà politica gli stati, gli stati uniti d'europa non sono una compagine politica unitaria quindi non si può nemmeno chiedere agli stati uniti d'europa un impegno unitario che potrebbe essere nell'ordine del tentativo di eh, mediare in qualche modo tra governo ucraino e governo russo in fondo l'europa avrebbe tutto da guadagnare dalla pacificazione se il governo ucraino attualmente è sostenuto dalla forza degli Stati Uniti d'America e se gli Stati Uniti d'America vogliono continuare evidentemente per mettere in difficoltà la Russia questo stato di guerra beh è abbastanza normale pensare come cittadini europei che i nostri paesi invece avrebbero un intero un interesse e una sensibilità diversa, anche perché insomma, quello che succede fra Russia e Ucraina tocca poco gli Stati Uniti, anche dal punto di vista geografico, non parliamo dal punto di vista economico, energetico, eccetera, mentre tocca moltissimo noi e allora noi abbiamo tutto l'interesse divergente rispetto agli Stati Uniti che così con la scusa della, eh, delle sanzioni all'Unione Sovietica eh, ci, ci danno il pessimo gas liquido che noi dobbiamo riportare allo Stato gassoso, ci vendono un sacco di materie prime, di servizi, eccetera. Sono una delle concause della situazione pesantissima in cui noi ci troviamo, a cominciare dall'inflazione, dall quando si pensa che solo qualche giorno fa il governo della signora Meloni ha tranquillamente ceduto un lotto di centinaia di milioni di euro di armamenti, di armamenti eh, non medicinali, eh, non generi alimentari, non aiuti tecnologici, armamenti all'Ucraina che andranno in fumo, che finiranno in questo pozzo senza fondo che è questa guerra assurda. E allora noi ci chiediamo ma quali, quali energie hanno messo in campo i nostri paesi, a cominciare dall'Italia, che hanno una diplomazia efficiente e si dovrebbe dire anche indipendente, che non è tutta assorbita dai nostri impegni nei confronti dell'Unione Europea, che ripeto non è nemmeno una realtà politica. Per esempio, cosa abbiamo fatto noi italiani in questi quasi quasi 12 mesi di guerra, quali passi abbiamo fatto nei confronti del Cremlino? Abbiamo cercato veramente di fare un discorso di pace. Io ho sentito i nostri ministri degli, de, de, nostri ministri degli esteri che in un modo o nell'altro stendiamo un velo su quello che era il ministro prima delle elezioni, ma anche, anche l'attuale sistema eh, hanno fatto un passo concreto attivo, propositivo, per quello che è necessario, e lo vediamo tutti i giorni, una pace immediata o perlomeno una tregua che permetta alle due parti di sedere a un tavolo e discutere. Eh, per mesi ci hanno detto che il presidente Putin non è disponibile a tutto questo. Il presidente Putin vuole semplicemente la resa incondizionata. Poi ormai questa resa di menzogne... Eh, si è andata, ha fatto la fine di tutte le menzogne si è andata sfilacciando si, è, and, eh, si sono aperti dei varchi e alla fine abbiamo capito e abbiamo ammesso abbiamo dovuto ammettere ci sono le carte che parlano che in realtà da, da parte russa non c'è mai stata una, un, una negazione assoluta alla volontà di trattare il presidente Putin ha semplicemente detto che quando si deve fare delle trattative di pace tra due parti che sono in guerra è bisogna che siano i protagonisti di questa tensione a sedersi al tavolo della pace e il signor Zelensky non è il protagonista di questa situazione perché Zelensky resta lì dov'è e fa le cose che fa perché è sostenuto dalle armi dal supporto tecnico dal supporto economico da supporto finanziario, da supporto diplomatico e in tutto e per tutto dipende dall'Occidente ormai non lo, non lo nasconde nemmeno più. Ormai anzi se ne fa quasi un paradossalmente un elemento di forza. Ci rimprovera di non essere abbastanza generosi con lui, di non essere abbastanza coraggiosi. Secondo lui noi dovremmo accettare la sua guerra e farla così come dice lui, ma la domanda è, la dice veramente lui? Perché Putin ha le sue ragioni quando sostiene che è giusto trattare la pace, ma la pace la devono trattare i protagonisti di un conflitto, quando c'è un conflitto. E da una parte il protagonista di un conflitto è senza dubbio la Russia, dall'altra parte è veramente Zelensky? Se Zelensky venisse abbandonato dalle potenze occidentali cadrebbe in 24 ore e lui lo sa benissimo, è il primo a saperlo, e le potenze occidentali non hanno tutti la stessa voce, perché parlano col megafono di Washington. Le altre potenze, incluse, lo so, quella europea per eccellenza, che è la prediletta degli Stati Uniti per tante ragioni anche storiche e che potrebbe parlare quella inglese, tutti tacciono, tutti sono al eh, sono al seguito della scelta della presidenza degli Stati Uniti che in questo momento vuole una guerra tesa a ridurre la Russia a una situazione che la riporti indietro i 30 anni e quindi in prospettiva a ridurre tutto il mondo eurasiatico, dall'Europa dall dall occidentale fino alla frontiera cinese a una costellazione di piccoli o meno piccoli stati, di tipo arancione, diciamo così, dove ci sia una sverniciatura formale di cultura democratica all'occidentale, dove ci sia un'economia di mercato, dove possano agire le grandi lobbies, dove tutto possa, in altre parole, essere funzionare a una politica che è quella egemonica degli Stati Uniti d'America. Quindi noi in questo momento siamo in una guerra, e noi europei la stiamo subendo, che è una guerra fra la Russia e i suoi possibili, eventuali, virtuali, in parte già reali alleati, anche se per fortuna non sono ancora entrati nel conflitto, e dall'altra parte gli occidentali, che in questo momento stanno facendo una guerra totale, certo la stanno facendo a spese biologiche del popolo ucraino voglio dire che il popolo ucraino ci mette il suo sangue nel senso tecnico letterale del termine i 45 milioni di ucraini si stanno decimando per fare una guerra che non è loro perché non è sostenuta dalle loro forze militari dalle loro forze economiche dalle loro forze finanziarie dalle loro forze anche eh, diplomatiche è sostenuta dalla volontà di un governo e di una classe dirigente non sappiamo fino a che punto munito di consenso perché noi continuiamo a raccontarci la fiaba esattamente una sì, sì. libera, democratica e occidentale non è vero la, la pianista, la più grande interprete di Rachmaninoff che esista in Europa, la signora Letizia che doveva fare un concerto che è una profuga è una profuga perché è una ucraina anti zelenskista e non è potuta rimanere in Ucraina ed è venuta qui da noi avrebbe dovuto fare eh, nelle prossime settimane un concerto alla Fenice questo concerto alla Fenice è stato cancellato le istituzioni dirigenti di quel teatro si tratta della Fenice di, Firenze, di, di Venezia eh non si tratta del teatrino di Pontassieve, la Fenice di Venezia, la dirigenza della Fenice di Venezia dice ipocritamente di essere stata costretta a cancellare questa esibizione della signora che um, ucraina ma anti-Zelenschista perché c'era una pressione dell'opinione pubblica. Ora io mi chiedo, ma sono mesi che l'opinione pubblica italiana si esprime contro questa sporca guerra sono mesi che noi ne parliamo, noi cittadini noi gente, noi gente comune ne parliamo con tutti i nostri mezzi e i nostri mezzi non arrivano nemmeno quasi a scalfire i mass media qualche mass media si è accorto che esistiamo alla fine ha cercato di metterci a, di metterci a tacere ha cercato di ridicolizzarci ha cercato, po ha cercato di intimidirci, ha cercato sì. di intimidirci in prima persona, non ci sono neanche riusciti, ma l'hanno vinta lo. loro perché sono i più forti. Cosa fa il nostro, il nostro Parlamento? Il nostro Parlamento è fatto di gente che in gran parte è in accordo con noi, è in rapporto con noi. Io personalmente conosco tanti deputati, e senatori, parlo con loro, gli dico queste cose, Mh, ne ricevo anche senso e assicurazione ma di tutto questo non si parla mai nelle due camere, né al senato né alla camera dei deputati in Italia, questo è una è una vergogna assoluta è uno scandalo indecoroso la buffonata di far vedere il presidente Zelensky perfino al festival di Sanremo, non è solo una buffonata, sì. è un crimine mediatico perché costituirà un, un ennesimo elemento di intimidazione o di falsificazione della realtà, di cui saremo vittime noi. E a questo punto il nostro governo si deve rendere conto che ogni giorno che, che passa nel suo silenzio, ogni giorno in cui il nostro governo non fa nulla di diplomatico per mettere sul piano e avrebbe gli strumenti per farlo, anche unilateralmente, anche da solo, per mettere sul, piano del, sul tavolo internazionale la volontà di pace degli italiani. Non si fa nulla, si dice semplicemente che le cose continueranno finché deciderà il popolo ucraino, che sarà il popolo ucraino che deciderà quando sarà il momento di, di avviare la pace. Bene, il popolo ucraino non ha nessuna voce, a voce il governo di Zelensky, che è al servizio della volontà del governo degli Stati Uniti d'America. Questa è la pura e semplice realtà. Ogni tentativo di annacquare in qualche modo questa durissima realtà è costruito soltanto sulla menzogna. E questo va detto con chiarezza e bisogna cacciarcelo in testa a tutti. Sì, eh, su questo sì in effetti soprattutto sulle ultime cose che diceva cioè il non riuscire a far emergere almeno nelle, nelle vabbè ultimamente qualcosina sì come detto lei è uscito è uscito nelle, nelle, nella, nella tv o nel mainstream però diciamo che veramente viene solo addossata <coughs> i media c'erano cioè come tutta la colpa si è addossata poi eh, solamente a una parte solamente alla Russia sola, solamente solamente a Putin visto che grande dittatore sanguinario, l'invasore, ed è questo che poi è permeato. poi, Come sa, io ho la, la mia madre è svedese, no? e anche sui giornali in, in Svezia, questa cosa è una, una russofobia incredibile, e quindi anche con l'entrata, poi ora veramente fuori tempo massimo, senza della, della Finlandia, della Svezia all'interno della NATO, no? vediamo questa grande, questa, grande questa grande narrazione unica che pervade e chi prova veramente a dire qualcosa, a mettere in chiaro alcune questioni, viene, viene trattato alla stregua di un complottista o altro. Come diceva lei, ora addirittura nella televisione italiana, al Festival Principale della Musica, vi sarà invitato Zelensky, farà un suo intervento, soprattutto nella serata finale, quella della premiazione, è una, una cosa di una gravità inaudita ecco se magari si può dire, si può dire altre due cose cioè, questo momento possiamo dire fideistico atlantista in cui, se, in cui il governo comunque italiano è passato da Letta eh, Draghi e eh, la Meloni non è mai stato messo in dubbio eh, eh, il conflitto in Ucraina ecco ma questo, questa grande narrazione sembra invincibile e inscalfibile io le chiederei di dire sinteticamente altre due cose su questo punto. Ecco. Eh, la situazione italiana è, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo, siamo in presenza di una, mh, politicamente parlando, mh, interessante sequenza di avvenimenti. Io non esito a spezzare non una ma 10, 20, 50 lance a difesa personale del governo di Giorgia Meloni e di lei personalmente. Giorgia Meloni che si è dimostrata una spanna superiore rispetto anche a tutti gli altri politici italiani, direi nessuno escluso, e che per parte... Tanto più superiore perché partiva da una situazione di inferiorità assoluta. Lei, donna giovane, a capo di un partito che, sì e no, arrivava quando ci arrivava a punte del 5%, ma solitamente si stabilizzava sul 3%, lei è riuscita a portarlo a un livello che forse è molto labile la maggioranza di coloro che in questo momento hanno simpatia per i fratelli d'Italia e se ne andranno al primo colpo di vento sfavorevole ma per il momento lei è riuscita a fare tutto questo come l'ha fatto e come ha evitato di venire da parte degli avversari e magari anche da parte di qualcuno dei suoi sedicenti alleati di venire Messa da parte con la più banale, la più ovvia, ma anche la più incisiva ed efficace delle accuse, è una neofascista. Come mai in un paese, in questo paese che ha vissuto per tre quarti di secolo di pane e resistenza? Non si è mai fatto. Sì, i ragazzi del, del Damiani di Roma hanno fatto degli striscioni, ma tutto si è fermato lì. Tutto è taciuto. Perché? Ah, perché Giorgio Meroni ha avuto un'intelligenza politica. E badate, è un'intelligenza politica accompagnata anche da una sua personale buona fede. Lei crede nelle cose in cui dice. Lei è un atlantista convinta, è una occidentalista convinta. In questo, lei non, non appartiene nemmeno al mainstream del suo partito di provenienza, che era un partito complesso, tormentato, molto più complesso di quanto sembri o di quanto si dicesse. No, no. Lei aveva fra i suoi compagni di lotta, fra i suoi amici personali, dei fieri nemici degli Stati Uniti, dei fieri alleati eh, simpatizzanti magari per la Russia o addirittura per l'Iran o addirittura per Fidel Castro. Eh, è riuscita a vincere la sua lotta interna e a imporre questa linea che si è rivelata vincente per lei. Perché ha capito che lo scudo dell'atlantismo l'avrebbe salvata politicamente all'interno e all'esterno della compagine occidentale. Oggi di Giorgia Meloni non si può più parlare male. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha interposto il suo scudo di difesa nei confronti di Giorgia Meloni in, una, in un paese dove si era abituati a eh, elargire patenti di fascista, di neofascista, e quindi antisemita, e quindi chi ne, più, chi ne ha più ne metta, in un paese come questo tutto è taciuto. Ha tacciuto anche capillarmente, hanno taciuto anche i centri sociali. Sì, lo so anch'io, c'è qualche blog che continua, ma in realtà Giorgio Meloni è riuscito a metterli a tacere. Non ha fatto niente. È semplice, è, si è semplicemente posta a capo dell'alleanza atlantista degli italiani è diventata la, la punta di diamante degli atlantismi nel nostro paese e questo l'ha messa e fino a non so quando non riesco a immaginare fino a quando la serrà al riparo da ogni attacco interno ed esterno è stato politicamente parlando un capolavoro bisogna dire chapeau, brava Giorgia politicamente è stato straordinario che a me la cosa non piace affatto, è un altro discorso, ma insomma io, no, no, no, no, no, io non, sono, non sono parte in causa in questa faccenda. La realtà è questa e lei sa benissimo che finché continuerà in questo modo non avrà attacchi, non avrà guai, lei può tranquillamente buttare milioni di euro, come ha fatto recentemente, nella bocca di questa guerra scellerata sotto forma di armamenti o altri aiuti da parte eh, nei, nei confronti degli ucraini e nessuno dirà mai nulla. Il suo fe, fedele e, e intelligente ministro, uno dei suoi migliori, Crosetto, lo ha detto chiaramente, lo ha detto a Davos, l'Italia farà la sua parte, l'Italia non farà nulla, nemmeno formalmente con i suoi ministri, con il suo ministro degli esteri, con i suoi ambasciatori, non manderà nemmeno un bigliettino al signor Putin per dire «Ma perché non, non la piantiamo con questa guerra?» perché non troviamo un modo per accordarsi? Gli italiani sono amati, sono amati in Russia, sono amati in Ucraina, si ama il bel canto italiano, si ama l'arte italiana, prima della guerra si era, e grazie a Dio, invasi dai turisti russi, ucraini, eccetera, eccetera. Saremmo i più indicati, saremmo, potremmo essere la punta di diamante del discorso della pace. Ma Giorgia Meloni Deve conservare il suo posto facendo la punta di diamante dell'Atlantismo. E atlantismo oggi vuol dire guerra. Il, il signor Biden non ha mai detto una parola per avviare il discorso di pace. Ci si aspetta che il discorso di pace lo avvii quell'altro, e tutte le volte che quell'altro cerca di, fa, di intavolare un discorso si dice che non basta, non basta che lui sia disponibile, lui si deve ritirare. Dalla, dal territorio ucraino ma si deve ritirare del tutto ma si deve ritirare unilateralmente altrimenti non ci crederemo in altri, in altri termini o si dichiara sconfitto e quindi se ne va si suicida eh, fugge in un'isola deserta eh, fa tutto quello che vuole ma si, è, si leva di torno perché a questo punto noi gli chiediamo un suicidio politico che potrebbe anche coincidere con quello fisico perché no, molti ne sarebbero felici altrimenti non faremo la pace ma siamo sicuri che poi una volta tolto di mezzo, eh, tolto di mezzo Putin tutto questo basterebbe conosciamo abbastanza bene la realtà russa, no signori non la conosciamo affatto una volta uscito di scena Putin probabilmente verrebbe, verrebbe fuori molto di peggio e c'è, esiste potenzialmente anche nel mondo russo stesso Putin è in un certo senso una garanzia d'equilibrio è un dittatore noi stabiliamo eh, patenti di dittatori a chi ci pare a noi, no? Il presidente Bolsonaro l'abbiamo sempre chiamato presidente Bolsonaro, in fondo tutto sommato eh, ai bei tempi di eh, 60 anni fa noi continuavamo a dire il presidente De Gaulle, badate che De Gaulle era un dittatore eh? era un dittatore illuminato era un dittatore simpatico era un dittatore saggio era un dittatore era, cioè uno che governa manovrando le istituzioni democratiche lasciandone in apparenza vive alcune parti alcune parti eliminandole ma facendo un governo che è quello suo e del suo entourage questo fino a prova contraria è un dittatore perché il termine dittatore poi istituzionalmente non, non esiste nella pratica politica insomma è una cosa che distribuiamo noi quando Chavez era un dittatore, Bolsonaro non era un dittatore. Eh, Assad è un dittatore, eh, certi, eh, certi figuri che governano certi paesi africani e li governano in accordo con le lobby inglesi o francesi eccetera e fanno l'interesse di quelle lobby non sono dittatori, sono presidenti. E vanno in giro con le loro uniformi o con i loro abiti, magari tagliati a Parigi, con le loro signore, con le loro automobili. E nessuno dice loro che sono dei dittatori. Beh, questa è, la, questa è la nostra realtà, come diceva quel politico americano. E se beach, but our son beach. È un figlio di puttana. Ma è il nostro figlio di puttana. Noi occidentali siamo pieni di nostri figli di puttana. E il signor Zelensky è un nostro figlio di puttana. Non mi permetterei mai di offendere eh, la madre di una persona che io personalmente non conosco. Eh. Sia chiaro che non sto dicendo questo. Sto dicendo che Zelensky rientra nelle in quelle categorie di cui alcuni politici eh, americani, poco educati ma molto efficaci, hanno detto che sono i nostri figli di puttana. In questo momento noi abbiamo, aperte le virgolette, un nostro figlio di puttana che governa Kiev. Ripeto, sono personalmente dell'avviso del signor Geneschi, mi sta insommamente antipatico, ma ho il massimo rispetto di lui e della sua famiglia a livello personale. Non voglio dire questo. Voglio dire che lo si cons considera in questo quadro di riferimento eh, politico-diplomatico molto poco ben educato, ma anche molto efficace. Questa è la nostra realtà occidentale. Noi non facciamo un passo per garantire un, un, avvio, un, un possibile avvio di tregua. Abbiamo addirittura criticato ferocemente, alla fine l'abbiamo reso inefficace, la mossa di Putin, una mossa cristiana, una mossa umanitaria, sarà stata fatta da un criminale, da un dittatore, tutto quello che volete però questo criminale, questo dittatore ha detto a tutto il mondo diamo un giorno di pace alla Russia e all'Ucraina. Facciamo noi moderni e democratici il gesto che fecero spontaneamente i soldati inglesi, i francesi e i soldati tedeschi sul fronte franco-tedesco del Natale del 1914 per 24 ore Scambiamoci regali, beviamo insieme, cantiamo insieme, poi ritorneremo alle nostre, a, ai nostri problemi e, con, e riprenderemo purtroppo a ammazzarci. Ma per 24 ore. Facciamo questo gesto nei confronti di quello che per molti di noi è ancora il figlio di Dio che è sceso sulla terra, per dirci. Lo hanno in tutti i modi ostacolato, lo hanno ridicolizzato, gli hanno dato dell'ipocrita, hanno fatto di tutto, ma nella realtà nessuno di loro, a cominciare dal signor Biden, che come tutti sanno è un buon cristiano cattolico, nessuno di loro ha detto, bene, eh, il signor Putin è il peggiore degli uomini, però ha detto una cosa giusta, per 24 ore, regaliamo la pace al mondo, poi ricominceremo, no, è una mossa ipocrita. Non serve a nulla. Cioè non ammazzare nessuno per 24 ore è una cosa che non serve a nulla. Noi siamo arrivati a questo livello di inciviltà, a questo livello di vergogna. Noi non ci vergogniamo più di dire cose enormi, come il fatto che risparmiare per alcune ore una vita umana non serve a nulla, è inutile. Noi sappiamo quello che è utile e quello che è inutile. E infatti noi sappiamo benissimo quello che è utile. Quello che è utile è stroncare la Russia. Quello che è utile è ridurre tutto lo spazio eurasiatico tra eh, la, la, il nostro fronte nato e la frontiera cinese a un grande spazio di democrazia e di libero scambio, eh, di cultura di mercato e magari di corruzione. Tutte queste belle cose che ci permettono di arricchire e di prosperare. È questo che vogliamo? Per il momento noi abbiamo dimostrato questo. Se poi da, da oggi o da stasera, da domani vorremmo qualche altra cosa, io sarò il primo a esserne lieto. Ma questo attualmente è lo stato delle cose. Fateci caso, nessuno dei nostri governi fa nemmeno un passo nel senso del tentativo magari unilaterale, magari inutile, magari ingenuo, magari stupido, ma del tentativo di pacificazione. Noi diamo la guerra come uno stato di fatto, diamo la, la vittoria degli ucraini e quindi degli occidentali come una necessità assoluta che nasconda o, o cancelli tutte le altre, non un accordo, non una, una forma di pacificazione qualunque, non magari un'uscita un dalla guerra senza, nei limiti del possibile, senza vincitori e senza vinti, perché quando si comincia mh, una trattativa si comincia sempre dicendo questi sono i nostri punti irrinunziabili. Ma questo lo sanno tutti, è diplomaticamente parlando il necessario punto di partenza. Dopodiché i punti irrinunziabili diventano immediatamente rinunziabili certo bisogna trattare, la, la, la, la diplomazia è una forma di, di, di attività umana che assomiglia molto al mercato, però noi a questo mercato non ci vogliamo andare, noi a questo tavolo non ci vogliamo sedere e non possiamo più ormai dare la colpa a Putin, siamo passati dal fatto che Putin aveva tutte le colpe e magari era anche ammalato e magari era anche impazzito, ultimamente Zelensky ha provato addirittura a dire che era morto, siamo passati da questo a limitarsi a ignorare qualunque possibile via d'uscita. Putin ne indica, il suo ministro Lavrov, ottimo ministro degli esteri, ci cioè ha dato professionalmente parlando, ne indica, ne propone. Si risponde sempre alzando la posta e nella pratica rifiutandosi di sedere a un tavolo al quale l'altro sarebbe già seduto. Basterebbe, basterebbe dirglielo e avverrebbe il miracolo, sarebbe dirgli va bene. Sediamoci subito, oggi, immediatamente, non ci sarebbero vieti di vieti di sorta da parte del Cremlino, però da parte di Washington si tace. E quindi da parte di Kiev si tace. Quindi si continua a combattere, si continua a spendere so, a buttare via soldi a cominciare dai soldi di cui avremmo tanto bisogno anche noi e la Presidente Meloni lo sa benissimo, cioè nonostante gioca questo, gioca questo gioco che è un gioco al massacro e continuiamo ad alimentare uno stato di guerra. È fatale che questo stato di guerra non resti così. Le cose non possono restare così. Abbiamo um, avviato un processo dinamico se non lo fermiamo, le cose peggioreranno. Se non lo fermiamo, dilagherà. Io non so se dilagherà con il metodo della chiazza d'olio oppure con il metodo della macchia di leopardo. Questo lo ignoro. Non, queste cose vanno chieste ai militari, eh, che forse potrebbero dirci qualche cosa. Però so con certezza, anche per il mestiere che faccio, che è quello del vecchietto un, un po' maniacale che si diverte a sapere cosa è successo nel passato e cerca alla luce di quello che è successo nel passato di intuire quello che potrebbe succedere nel presente, io so che in questi casi o si ricorre immediatamente allo strumento di pace oppure le cose peggiorano e peggiorano in un modo che purtroppo non ha oggi più limiti né politici né tecnologici né umanitari questo deve essere chiaro a tutti poi per il resto ognuno si prenderà le sue responsabilità Sì, eh, quindi diciamo che il il quadro, quadro che ha delineato è, è, è chiaro, insomma, e ha messo in, in serie i fatti anche per, per mettere in luce un racconto critico. Un racconto, un racconto diverso e... da, da quello a cui abbiamo assistito nel, nel, nel, nell'ultimo anno, nell anno da parte dei media italiani. Quindi, eh, su, cioè, comunque, su. Quindi, ormai. Gli argomenti su cui, volevamo, insomma, su cui volevamo focalizzarci è stato ampiamente con una disamina storica fondamentale del partito, quindi da, da lontanismo, e ci ha spiegato tutto il tracciato e tutta una serie di rapporti che c'erano tra eh, Russia e Ucraina. Quindi io direi per me l'intervista è, è, è, comple è completa, quindi direi che possiamo essere... Ecco, possiamo dire se sì, abbiamo, abbiamo finito per stavani e, e eh, ti, ti ringrazio per, per essere stato per essere stato con noi eh, dopo oh, poi, vorrei, mia... vorrei eh. chiudere con, con sì. due speranze sì, la sì, prima sì. è che insomma beh, insomma io sono cattolico quindi eh, mi rifaccio sempre a una realtà superiore io spero che Dio consigli bene i nostri governanti, tutti, tutti a cominciare naturalmente da Giorgia Meloni, ma anche andando, andando in su, diciamo, verso poteri più forti fino al presidente degli Stati Uniti, sperando che il prossimo presidente degli Stati Uniti eh, non sia affetto da demenza senile, perché a questo punto ce ne vorrebbe uno con la testa sulle spalle.